sei dal vivo e niente in pratica adesso ci troviamo in live stay a live e... spero che tutte e tutti voi vi incontrate bene qua come sempre tutto procede normale siccome molti allora Salve a tutte e tutti, il vostro Sant'Enchan. Molti mi chiedono di cominciare la trasmissione live come che tempo che fa. Ed io comincio così. E c'è cioè il primo like. Allora, stiamo a, a Roma, Italia, capitale della penisola italiana. Venerdì... Eh, 20 di ottobre del 2017 il tempo è sereno precipitazione 0 per cento umidità 78 per cento che ti cucini come un raviolo cinese vento di 3 km orari dicevo temperatura 18 gradi centigradi 64 gradi fahrenheit però già fa freschetto scenderà la temperatura agli 11 gradi. Quindi eh, voglio un po' riprendere l'argomento di oggi. Che poi io ho cambiato il titolo a, al video che ho fatto oggi. Perché dopo io lo riedito il, il video. In pratica il mio ultimo live è durato poco perché avevo da fare adesso sono le 20.12 l'ho fatto qualche ora fa il mio ultimo live un'altra live streaming referendum catalano e referendum lombardo allora già si vede le grane che si stanno procurando in Catalogna i catalani con il loro referendum indipendentista vediamo di non complicarci anche noi a casa nostra con i padani con i leghisti della padania che vogliono forse la secessione della lombardia comunque io non mi faccio grandi aspettative neanche apocalittiche perché so come siamo bravi noi italiani a eh, fare qui là questo quell'altro ma è dagli anni 90 forse anche da prima che va avanti la lega volendo fare la secessione dall'italia volendo fare rivoluzioni volendo fare tutto poi si è rivelato che gli è bastata l'autonomia fiscale che la pretendevano al grido di roma ladrona e mi ricordo che nel 94 fecero cadere il governo del loro alleato Silvio Berlusconi perché Bossi nell'aula del Parlamento gridava che Silvio Berlusconi era eh, un, una cattiva persona va bene non staremo qui a dire quello che un Borto Bossi disse di lui e adesso da, negli ultimi eh, 16 anni sono papà ciccia eh, cioè gli ha fatto cadere prima un governo e adesso lo appoggia lo puntella adesso che magari non è tanto forte come negli anni passati però dicevano tanto roma ladrona e, e poi dicevano no ma noi lo diciamo per la politica non per la città o per i romani poi si è visto come la lega è stata coinvolta in atti di corruzione in furti e in queste cose qua loro che per primi gridavano roma ladrona che si deve dire padania ladrona perché la lega ci sono veramente 20.000 leghe sotto le alpi allora venezia ladrona eh, padania ladrona lombardia ladrona piemonte ladrone eh, no, no no nessuno mischierebbe il questi queste due cose eh, la gente con la corruzione politica eh, eppure loro lo hanno fatto io fino a che punto loro vogliano arrivare a avere una vera e propria eh, secessione o indipendenza a seconda di come lo si guardi Catalogna, non lo so, forse, sono le solite proteste all'italiana, le solite eh, proteste opportunistiche che poi non porteranno a nulla. Io mi auguro mi auguro che così sia perché in Catalogna o Catalunia, o catalunia si stanno vivendo dei momenti di alta tensione di alto voltaggio. Ma l'avete vista la repressione della gente nelle urne? Come hanno insanguinato tutti a bastonate? Ebbene, eh, spero che non si ripeta da noi. Ho i miei dubbi: che eh, quelli della Lega e anche, mi sembra, il Movimento 5 Stelle vogliano andare fino alle estreme conseguenze. Poi non so neanche che cosa sia questo referendum che si fa in Italia. Eh, riferire ecco come quando dove perché si vota che cosa c'è da sapere sul voto referendum si terrà un referendum consultivo ciao alessandro arcangeli come stai stavo parlando dei referendum referendum lombardia e veneto cosa c'è da sapere sul voto per l'autonomia del 22 ottobre Ah, sì anche loro vogliono eh, l'autonomia la, la padania ma è legge serve il quorum quanto costa e come si schierano i partiti tutto quello che si deve conoscere sulla consultazione voluta dai governatori leghisti che per la prima volta vede l'uso dell'ipad dell cioè la apple ne sarà contenta anche che la menzioniamo noi in questo video quindi vogliono proprio eh, la secessione eh, è giunta l'ora della secessione per le due regioni non so però eh, vogliono fare fra Lombardia e Veneto: vogliono fare la Padania. Il referendum è il coro e il coronamento del sogno della Padania indipendente. Niente di tutto questo. I due governatori leghisti chiedono ai loro concittadini se sono favorevoli a una maggiore autonomia delle due regioni. E se vincerà il sì, Lombardia e Veneto acquisteranno l'autonomia? No, non si aggiungeranno automaticamente alle cinque regioni e statuto speciale già esistente il referendum infatti è consultivo e non vincolante allora quali sono le ragioni del voto eh, il referendum e consultivo e avrà solo un valore politico eh, vogliono utilizzarlo roberto maroni e luca zaia come arma di pressione sul tavolo delle trattative con il governo per chiedere maggiore autonomia come sempre allora come negli ultimi anni cioè nulla di nuovo vogliono chiedere maggiore autonomia eh, alessandro arcangeli caro vado a cena buona serata amico ciao eh, buona cena caro amico alessandro arcangeli allora non c'è nulla da temere per quanto riguarda eh, il referendum consultivo eh, solamente consultivo perché come negli anni passati già dal 92 in poi la lega ogni tanto ritorna ritorna e ritorna secessione secessione no vogliono negoziare avere un potere contrattuale migliore per quanto riguarda eh, gli sgravi fiscali pagare meno denaro al governo centrale eh, quindi evadere le tasse oppure avere più detrazioni dipende dai punti di vista quindi non succederà nulla come in spagna in spagna lì, ragazzi e ragazze la gente non scherza si picchia a sangue le famiglie eh, si sono scazzottate le famiglie mangiando nello stesso tavolo hanno veramente litigato forte per avere eh, autonomia o non avere autonomia in spagna le cose si fanno sul serio la gente litiga di brutto su queste cose eh, e si sono pistati per la strada invece in italia no è di nuovo un braccio di ferro che la lega fa contro il governo nazionale per avere più sgravi fiscali È tutto lì eh, vogliono eh, pagare meno tasse vogliono evadere le tasse invece per quanto riguarda domani eh, spero che non succeda nulla di grave perché se proclamano l'indipendenza in catalunya il governo centrale presieduto dal primo ministro Rajoy, dal presidente e dal re hanno dichiarato l'intervenzione l'intervenzionismo militare nella regione ribelle secessionista indipendentista spagnola la Catalogna. e se già c'è stato sangue se già ci sono state delle violenze in catalunia durante il referendum indipendentista peggiori delle violenze eh, che si sono vissute nei g8 di genova del 2001 nella scuola diaz figuriamoci che può succedere domani in spagna dove veramente stanno eh, giocando col fuoco perché veramente eh, stanno su una polveriera può saltare tutto in aria la prima scintilla E veramente eh, succede un patatrack eh, un qualche cosa di, di brutto io spero che non ci saranno dei morti spero che non ci saranno dei feriti spero che si arrivi al dialogo lo spero però ecco eh, pupa però può succedere il contrario eh, perché spero che non si ripeta in catalunia la storia della guerra civile spagnola quando eh, in pratica adesso cerchiamo Perché scoppiata la guerra civile spagnola, nota in Italia anche come Guerra di Spagna, fu un conflitto fratricida svoltosi tra il luglio 1936 e l'aprile 1939. e Durò circa tre anni che si combatté tra i nazionalisti noti come nazionali autori della sollevazione militare ai danni della Repubblica e di repubblicani detti eh, republicanos composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato da fronte dal fronte popolare di ispirazione marxista la guerra che portò al crollo della Repubblica segnò l'inizio della lunga dittatura del generale Francisco Franco periodo del cosiddetto franchismo che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo e riuscì ad affermarsi grazie anche ai cons consistenti aiuti da parte della germania nazista e dell'italia fascista il regime del caudillo durò sino al 1975 e fu seguita da un periodo di transizione per il ritorno alla democrazia ma con forma di governo nuovamente monarchica allora, eh, nel 1931, il re Alfonso XIII abbandonò la Spagna recandosi volontariamente in esilio a causa delle pressioni dei partiti politici, a lui ostili, in seguito alla sconfitta dei suoi candidati nelle elezioni amministrative tenutesi nell'anno prima. Nacque così la cosiddetta Seconda Repubblica Spagnola, con Niceto Alcaiz Zamora e Torres come presidente alle prime elezioni generali di quell'anno vide la, la vittoria di un fronte formato da repubblicani e socialisti la politica del nuovo governo mirante a trasformare il paese con profonde riforme contro i grandi capitalisti il clero e i latifondisti e i militari colpirono anche i piccoli proprietari terrieri e il timore delle confische spinse molti a non lavorare più la terra con un danno all'economia molto pesante nacque un clima di scontro con le forze della destra alimentato anche dalla forte tradizione anarchica radicatasi nel paese dalla crescita delle organizzazioni sindicali e delle istanze socialiste inoltre la situazione di milioni di cittadini spagnoli era disperata per l'estrema indigenza d'altra parte solo 90 famiglie Detenevano la stragrande maggioranza delle terre, generalmente mal utilizzate, il 10 agosto 1932 ci fu un fallito colpo militare con il sollevamento della piazza di Siviglia, guidato dal generale José Saniuri. San eh, vabbè, poi cercate eh, le elezioni generali del 33. Registrarono la vittoria di una coalizione di centrodestra. Che comprendeva radicali delle roads contrari al clima di illegalità e i conservatori cattolici della Confederazione Spagnola de Derechas Autonomas. Contro il nuovo governo l'8 dicembre del 1933 eh, scoppiarono in tutta la Spagna insurrezioni anarchiche che videro scioperi particolarmente violenti. Vabbè, poi cercate in Wikipedia guerra civile spagnola. E quelle sono state tutte le cause storiche naturalmente non stiamo qua ad elencare eh, nove anni di conflitti perché cioè poi bisognerebbe anche spiegare eh, repubblica vediamo perché ecco il colpo di stato nel 36 abbiamo letto dal eh, dal 31 a, stavamo leggendo il 34 quindi prima di arrivare al 36 magari potrei leggere mezz'ora un'ora però questo è un live un video live streaming come dice il titolo che faccio a tempo perso perché anche questa sera adesso Andrò a cenare, sono le otto e mezza ormai, ho del tempo libero come questa mattina, soltanto che il video sta durando di più invece dei 5 minuti di, di questo. Anzi, scusate, è stato questo pomeriggio, presta poco verso prima delle 15 alle 15 e adesso invece sono le, le 20 quindi eh, questo dopo pranzo ho fatto un video presta poco adesso a 14 e passa eh, 15 e, eh, e adesso invece eh, alle 20 28 20 e 30 fate un po' voi faccio quest'altro video qua riprendendo l'argomento perché così avevo l'opportunità di fare il video fanno 18 gradi centigradi il vento mi sembra che ha aumentato 6 km orari l'umidità non so se è discesa 80 per cento non mi ricordo quello che ho detto prima eh, vediamo un po e qua si è quasi attualizzato quindi vabbè come dire siccome ho già parlato di letteratura gotica poi voglio ringraziare di nuovo christian Maffei per avermi fatto il video parodico se qualcuno che lo segue eh, gli dice che io eh, l'ho ringraziato in questo video della sua parodia magari guarderà questo video e ne farà altri quindi un saluto caro a Ar Alessandro Arcangeli vado a cenare buona serata quindi Buonasera a te amico eh, un saluto a renzo montagnani everything di instagram un saluto a claudio wolf un saluto a tutte e tutti C ho dei problemi con il wifi quindi non voglio che rimanga sospeso il cellulare a non filmare nulla eh, veramente poi vorrei parlarvi di tante altre cose spero che non ci siano conflitti né in lombardia venezia lì dove si fa liguria non so il referendum e non ci siano conflitti neanche in spagna in catalogna in catalogna però chi vivrà vedrà domani vedremo se ci saranno degli scontri in spagna e forse farò un live domani è sabato sabato 21 di ottobre 2017 vediamo che succede in spagna forse ne tratterò e eh, dopo domani ci sarà il referendum in Italia forse farò un live o forse no lasciamo correre del tempo e parliamo dei risultati perché per quanto concerne il referendum italiano sappiamo cosa succede con i sondaggi con il minuto a minuto con eh, diciamo le previsioni a bocca di urna che non ne azzeccano una, quindi io non mi voglio aggregare, sarebbe superfluo, alla sommatoria di tutte le previsioni che non servono a un cavolo, invece eh, ne parlerò domenica o lunedì dico, del referendum o domani, non so, molti mi chiedono, eh, per esempio, il nostro amico Renzo Montagnani, Everything di Instagram, ma perché non fai un video il 31 o il 30 quando sarà il 31 di ottobre su halloween forse forse farò un video su halloween il 31 di ottobre forse no perché io non so da qui a domani o da qui a due o tre giorni se farò un video infatti io questo pomeriggio non avrei pensato di fare un video questa notte adesso, eh, questa sera, perché notte dovrebbe essere dopo le 20, dipende anche da, da se, se fa buio o no, insomma. Però non avrei immaginato oggi alle 15 che farevo, che avrei fatto un video alle 20. E invece l'ho fatto. Può darsi che domani ne faccio 3 di live. Può darsi che domani mi riprendo con la filmatrice. È vero e, e non è vero. O può darsi che mi filmo con questo cellulare o che non mi filmo per niente o che faccio un live di bassa risoluzione ma per non stare a perdere tempo ogni volta ad editare il video come ho dovuto perdere due ore per caricare editare caricare nel computer editare caricare in eh, youtube e fare il post editing del video che ho fatto eh, sulla allora dicevo purtroppo è, è saltata la connessione e quindi si è preso una pausa eh, youtube mi ha lasciato e mi ha piantato in asso allora per evitare che succeda di nuovo perché non ho nulla da aggiungere vi stavo salutando io ho aspettato per salutarvi care amiche ed amici vi ringrazio di avermi seguito fin qui con tanta pazienza non vorrei che il veramente ehm, il router mi facesse un altro scherzo di, di lasciarmi piantato come questa mattina per dieci minuti allora eh, la, la connessione è cattiva vi lascio qui abbiamo parlato allora del referendum eh, catalano e di cosa potrà succedere domani quando dichiareranno l'indipendenza che dal governo centrale visto come atto di secessione e di, ribell e di ribellione eh, ho parlato della guerra civile spagnola della tragedia che hanno già vissuto e l'ho comparata con il referendum eh, lombardo ligure non so veneto che non sarà la stessa cosa ma è semplicemente una forma di chiedere una, una maggiore autonomia sgravi fiscali vogliono diventare regioni autonome come la sicilia vabbè come il trentino alto adige il, il sud tirolo eccetera eh, quindi che alla fine non si farà nessuna rivoluzione in italia come vogliono fare in spagna perché noi alla fine poi ci accontentiamo facciamo tante scene ma non ci decidiamo né per il bene né per il male viva chi amo e viva la evviva viva allora vi lascio grazie di seguirmi se questo video vi è piaciuto mi raccomando condividetelo mettete like e commentatelo fammi sapere cosa ne pensate eh, ho avuto del tempo libero ho fatto un altro live Far, facendo i live non spendo del tempo ore e ore per editarlo vengono di cattiva risoluzione ma sappiate perdonarmi questo e intanto vengono cioè il tempo che impiegherei per editarlo lo, lo impiego eh, per fare il video e poi quando posso rubare del tempo ad altre attività faccio un video come in questo caso quasi di 28 minuti eh, e non devo poi spendere 40 minuti 50 ad editarlo 10 minuti a caricarlo nel computer perché a volte non ci riesco e 30 minuti a caricarlo in youtube direttamente eh, faccio un video di 20 minuti 30 minuti un'ora due ore poi quando taglio eh, rimane in youtube e quindi mi risparmio il tempo di portarlo nella memoria del computer editarlo caricarlo nel computer dovrò spendere del post editing gli ho messo un altro video live streaming come titolo generico poi però lo andrò ad editare e gli metterò il titolo che si merita sui referendum di nuovo il te lo stesso titolo di questa mattina. Ciao, grazie di seguirmi, un saluto.